Valentino non è mai stata la mia festività preferita, sarà perché non l'ho mai festeggiata eh, ma eh, sicuramente l'ho sempre vissuta come um, l'ulteriore inutile um, festività um, dannosa per l'ambiente e estremamente consumistica. C'è però chi ha voglia di festeggiarlo quindi noi non vogliamo smorzare gli entusiasmi di nessuno ma abbiamo... 5 consigli per renderla uh, quanto più sostenibile possibile consiglio numero 1 regalate piante non fiori i fiori dopo due tre giorni um, muoiono e devono essere eliminati devono essere buttati ed è un peccato una bella pianta invece è anche sin sinonimo di uh, cura ed è anche un regalo in qualche modo simbolico um, con cui si vuole esprimere la volontà di prendersi cura dell'altro consiglio numero 2 um, in realtà è in connessione con il primo quindi uh, regalare un albero su, su Tridon. Cioè, in realtà ci sono tante altre uh, applicazioni, altri siti che fanno questo tipo di, di lavoro ed è molto bello, quindi si regala, si pianta un albero. Uh, potete regalare un albero di cacao che è anche afrodisiaco, quindi così, un simbolo uh, doppio, duplice. <ride> Consiglio numero 3, eh, cucinate, cucinate qualcosa, eh, in, ad esempio cioccolatini, senza comprare quelli industriali, quelli confezionati, che oltre ad essere particolarmente cari, eh, sono anche uno spreco inutile di plastica. Ad esempio una scatola di cioccolatini comune, in cui sono contenuti una decina di cioccolatini, lo spreco di plastica è indecente basti pensare che ciascun cioccolatino è avvolto in una, in una o anche due strati in uno o anche due strati di plastica ogni cioccolatino è inserito in un vassoio di plastica vassoio contenuto all'interno di una box di carta plastificata che è sigillata da un ulteriore velo di plastica, quindi veramente inutile. Si possono tranquillamente preparare in casa e anche vegani, ho una ricetta super buona um, che ho sperimentato varie volte, che ho regalato a me stessa nei momenti di, di necessità, è molto semplice, in realtà bastano 3 cucchiai di olio di cocco, 2 cucchiai di cacao amaro, un cucchiaio di eh, sciroppo d'acero o eh, d'agave e basta quindi mescolate tutti questi ingredienti li versate dentro gli stampini di cioccolatini e li fate eh, indurire mm. raffreddare ecco e ottimi mm, ecosostenibili vegani e anche economici consiglio numero 4 consiglio numero 4 eh, preferite intimo ecosostenibile Indossate intimo ecosostenibile. Ci sono tanti brand mh, che uh, fanno attenzione appunto all'impatto all all che hanno a livello ambientale, ma anche a livello proprio personale, tant'è vero che utilizzano mh, delle, delle fibre, uh, dei tessuti naturali, che uh, oltre a far bene all'ambiente, sono anche molto delicati sulla pelle quindi assolutamente da preferire uh, io um, adoro un brand danese che si chiama under protection e, um, e alla fine è anche abbastanza non dico economico però assolutamente dei prezzi accessibili basterà acquistare pochi pezzi che durano non voglio dire per tutta la vita, però eh, sicuramente più di più rispetto all'intimo um, uh, più, più commerciale. E ultimo consiglio, ma fondamentale, è preferire profilattici e lubrificanti ecologici e vegan. Ce ne sono tanti in commercio, il prezzo è esattamente lo stesso. E, e nulla, questo sono un, è un regalo che fate a voi stessi e all'ambiente, per il vostro piacere e quello del, del luogo che ci, che ci ospita.